Elsa Osk, la modella di Victoria's Secret si rifà il look. Top model svedese classe 1988, Elsa Osk è uno dei più amati tra i Victoria's Secret Angels. Qualche settimana fa, ha optato per un cambio di look, i capelli biondi, che prima le arrivavano a metà schiena, si fermano ora sotto l'orecchio. E lei li porta a seconda del momento, liscissimi, come fossero spaghetti, oppure mossi a effetto naturale. Il bob, un taglio perfetto. Ce la ricordiamo così, Elsa Osk, coi lunghi capelli mossi a coprirle quasi tutta la schiena. Oggi. La modella svedese, sfoggia però un taglio più corto. Più sbarazzino, più rock. Le sue beach waves che paiono essere una prerogativa di ogni angelo di Victoria Secret che si rispetti, tanto più se la modella in questione è bionda Biondissima hanno lasciato il posto a un bob super chic studiato dalla sua airstylist Daniele Priano. Una caschetto che, lungo fin sotto l'orecchio, può essere portato liscissimo con l'aiuto di spazzola iPhone ed eventualmente di una piastra oppure, come Elsa Oskam a fare, leggermente mosso. Come se i capelli fossero stati lasciati ad asciugare all'aria. Commentando il suo nuovo look, la supermo della svedese scriveva, Capelli corti non vi temo. Aspettavo questo taglio da anni. Finalmente ora l'ho fatto, e finalmente mi sento me stessa. Come a dire, non tutti gli angeli sono uguali e in effetti, Elsa ora si differenzia. E, nel mare di bellissime con cui sfila, si caratterizza per quella sua aria un po' ribelle. E se, durante l'estate col caldo e l'umidità, la piega perfetta per il taglio è leggermente mossa e del tutto naturale, durante la stagione più fredda è possibile stirare i capelli. Che hanno una lunghezza pari, e che sono eleganti con qualsiasi outfit. Basta vedere il profilo della OSC, per rendersene conto, sotto un cappello dallo stile grunge o una visiera sportiva, abbinato a un blazer maschile o ad una camicia di jeans, il suo bob è il taglio perfetto. Per praticità, ma anche per lunghezza, non è troppo lungo da risultare fastidioso, ma lo è abbastanza per poter essere raccolto in uno chignon da ballerina. Come Elsa Osk ama fare. L'amore per la lingerie? O forse no? Con qualsiasi taglio, peraltro, Elsa Osk è una vera bomba sexy. E Nonostante sia una tra le testimonial del più famoso brand di lingerie di sempre, si può dire che preferisca e l'assenza di lingerie. Spesso, infatti, la top model viene pizzicata con qualche centimetro scoperto di pelle di troppo. L'ultima volta è successo lo scorso settembre. A Parigi per la Paris Fashion Week. Dopo aver sfilato accanto alle modelle e amiche Jordan Dunne e Alessandra Ambrosio, ha scelto per i parti del venerdì sera un lungo abito nero firmato Givenchy, che, con le sue maniche lunghe e il tessuto sottile, aveva una scollatura profondissima. Fin quasi all'ombelico. Nonostante il coraggioso outfit, tuttavia, Elsa Osk non ha perso un grammo della sua classe. Anche così, col seno in vista, la ventinovenne modella riusciva ad essere elegante. E, il merito, va proprio a quel suo viso d'angelo. E ad un corpo pazzesco.